La noia sul lavoro è una cosa che prima o poi accade a tutti. C'è chi si annoia fin dal primo giorno di lavoro, c'è chi si, non si annoia dopo anni, anni trascorsi a fare sempre la stessa cosa. C'è chi ha i suoi alti e bassi, c'è chi su alcune attività si annoia di più, chi altri di meno. E in questo un pochino c'è della saggezza, effettivamente, in quell'idea che eh, fare il lavoro che si ama comporti eh, non sentire mai di star lavorando, non lavorare mai un giorno in vita propria. Però allo stesso tempo anche le persone che fanno il lavoro che amano, prima o poi, un pochino si annoiano. Eh, in un modo o nell'altro, in un momento diverso eh, della propria esperienza, diciamo che è esperienza, la noia sul lavoro è un'esperienza... Inevitabile o se non inevitabile è altamente probabile che prima o poi accada e questa cosa qua, prima o poi quindi se succede è importante iniziare a considerarla, utilizzarla come un'informazione utile per poter ragionare sulla propria attività professionale e lavorativa, così magari da utilizzarla in modo efficace, perché se no altrimenti un estremo a cui si può... Finire per arrivare è quella sensazione di noia cronica che in inglese chiamano bore out, cioè quel meccanismo che è quasi contrapposto al meccanismo del burnout, in cui nel burnout out è l'esaurimento, no? cioè quel meccanismo tale per cui si investe così tanto sul lavoro in maniera eccessiva e esasperata a un certo punto da poi. Non trovare in quello che poi alla fine è semplicemente un lavoro eh, la realizzazione di tutti quei valori, quelle aspettative che stavamo buttando dentro quell'attività. Mentre nel, nel burnout, nel, eh, nella noia cronica e sistematica effettivamente nel lavoro, quello che succede è l'esatto opposto: non è l'investimento eccessivo, ma è il disinvestimento sistematico e totale da quello che invece che essere un lavoro con un certo grado di motivazione diventa semplicemente una serie di attività e di compiti totalmente privi di significato che ripetiamo in maniera quasi automatizzata, eh, sentendoci esausti, ma per un motivo diverso. Cioè, da un lato, nel burnout, esausti perché non ce la facciamo più vorremmo dare il massimo ma purtroppo alla fine il lavoro eh, ci, ci lascia eh, senza forze per sopravvivere mentre nel bowl quello che succede è esatto opposto cioè noi vorremmo vivere ma il lavoro sentiamo che ci eh, toglie tutte le energie che invece potremmo utilizzare per vivere dignitosamente e piacevolmente la nostra vita in entrambi i casi il risultato è lo stesso e in entrambi i casi c'è quindi un'esperienza in cui la noia in qualche modo la stiamo vivendo ma stiamo avendo difficoltà a riconoscerla e tendenzialmente è impossibile riconoscere qualcosa se non lo conosciamo prima. Cioè eh, tutti noi facciamo esperienza della noia in un modo o nell'altro, ma vivere la noia non significa conoscerla. È quella differenza che magari possiamo vedere tra il andare a fare una visita a un museo eh, camminando nei suoi corridoi e facciamo, viviamo il museo in quel modo, ma quando si intende invece del farne esperienza, il termine vivere davvero il museo solitamente non è il ho camminato nel corridoio, è il mi sono informato, mi sono detto eh, di che cosa si trattava, mi sono andato a documentare, mi sono letto dei libri, ho seguito la guida, ho ragionato su quello, l'ho fantasticato. Vivere un qualcosa solitamente non è semplicemente il esserci passati attraverso, ma anzi averne fatto esperienza e aver imparato a conoscere quella cosa. E stessa cosa con le emozioni, noi le emozioni le viviamo costantemente, continuamente, ma di capirci qualcosa delle emozioni che proviamo non è esperienza eh, frequente che facciamo sempre. Mentre invece potrebbe essere qualcosa su cui provare a ragionare, perlomeno sulla noia. Perché so che le emozioni spesso finiscono per essere un problema secondario messo un po' in secondo piano rispetto ad altri, ma la noia sul lavoro danneggia anche il lavoro stesso. E quindi, anche per i meno smaniziati e meno eh, interessati al tema dell'emozione, ragionare sulla noia sul lavoro è importante perché se no altrimenti il lavoro salta, i lavoratori saltano e alla fine non producono e noi non produciamo, e per, per quanto a volte possa essere la cosa che preferiamo e desideriamo di più, non riusciamo a fare neanche quello. E, per ragionare quindi su questo eh, serve ragionare quindi su come funziona la noia, conoscerla. È un'emozione la noia di secondo grado, collegata principalmente all'emozione della tristezza, e noia e tristezza sono emozioni anche loro terribilmente eh, pubblicizzate male, no? considerate spesso negative, ed è chiaro che non siano piacevoli, anche qui non stiamo parlando del quanto sia piacevole annoiarsi sul lavoro, ma non sono negative non significa che non siano entro un certo grado dolorose e sia la noia che la tristezza sono emozioni collegate a un meccanismo molto naturale del come sono come costruita la mente e il cervello di valutazione delle mancanze e dentro questo ragionamento quello che accade è che eh, quando ci sentiamo annoiati in una qualche esperienza quello che sta succedendo è che la nostra testa sta ragionando su delle cose che non sta trovando nell'esperienza che sta facendo per capirci se io vedo un film noioso e lo ritengo noioso, ne faccio esperienza e dico ah quel film è proprio una noia, quando sto facendo questo io a volte lo dico nel, nella convinzione errata di star descrivendo una caratteristica del film all'altra persona, in realtà quando dico a una persona che il film è noioso non sto dicendo quasi niente. Perché non sto parlando del com'è il film, che magari può mancare da un punto di vista di trama, di svolte narrative, di recitazione, di sceneggiature, di effetti speciali, qualunque cosa di, di mordente, di ritmo, può mancare da un sacco di punti di vista. Ma io quando dico che un film è noioso, sto dicendo che il film manca di alcune cose che io non ci ho trovato dentro perché io ce le cercavo. Chiaro, se mi vedo una commedia leggera, cioè dicendo è noioso perché non parla del senso della vita, che poi in realtà potrebbe, è noioso perché non parla di eh, filosofia classica e non c'è un monologo di 30 minuti in cui mi spiegano concetti complicatissimi, chiaro, forse non è il film che è noioso, sono io che cercavo una cosa sbagliata e sta stesso ragionamento farebbe la pena forse iniziare a considerarlo quando si parla della noia sul lavoro, la noia sul lavoro non parla del lavoro, parla di noi come lavoratori, parla in qualche modo di quello che noi non stiamo trovando nel lavoro quello che cerchiamo e quindi un pochino da un certo punto di vista parla di cosa forse il lavoro non sta offrendo e forse ragionare su quello potrebbe essere utile, ma soprattutto quello di cui sta parlando è del fatto che il nostro approccio nel lavoro è di cercare nel lavoro delle cose che il lavoro in quel momento non ci sta offrendo o che noi non stiamo trovando. E a seconda di che cosa si tratta forse provare a ragionare in maniera un po più strategica su questa cosa ci può dare l'occasione o di ragionare su altri possibili lavori o su altre modalità di fare lo stesso lavoro o di un altro approccio con cui cercare nel lavoro elementi più coerenti con quello che il lavoro davvero può offrire o ragionabile che possa offrire cioè quindi mi raccomando la noia non segnala che c'è qualcosa di sbagliato mi ricordo che eh, e da questo viene lo spunto di questo video una persona tempo fa mi diceva che eh, c'è eh, alcuni eh, se si sentono annoiati nell'andare al lavoro eh, lo vivono come un segnale di qualcosa di grave di quello che è la propria partecipazione al lavoro non è esattamente così cioè è un segnale di qualcosa <ride> di cosa e se è grave e quello va ragionato, va da discusso. Potrebbe essere una cosa grave, potrebbe essere una cosa normalissima, naturalissima, che capita a tutti, perché tutti, anche le persone che amano il più possibile il loro lavoro, ogni tanto a volte hanno dei momenti in cui si annoiano, sono annoiati. La noia non è da demonizzare, da rendere negativa, è un'esperienza, è un'esperienza emotiva che descrive il nostro non trovare qualcosa e allora ragioniamo su cosa non stiamo trovando, perché questa cosa qua poi emerge in tutta una serie di passaggi che chi. Fa un lavoro tecnico sul tema del lavoro, capisce, sa, mentre chi vive il lavoro per 40 anni a volte ancora ha ancora difficoltà a mettere a fuoco. Cioè, anche nei colloqui di selezione per il lavoro, quando c'è una persona delle risorse umane che ci fa delle domande sul qual è il nostro motivo, il nostro obiettivo per il lavoro, su questo si creano a volte alcune. Situazioni anche su cui alcune persone provano a fare un pochino di satira del fatto che eh beh, il mio motivo di fare, per, fare, per fare il lavoro, per approcciare al lavoro è guadagnare denaro per vivere, no? questo brutto vizio di voler sopravvivere in qualche modo. Eh, ma quando fanno ironia in questo modo, stanno dicendo una cosa che chiaramente è simpatica, ma stanno dicendo una cosa che manca e, e, che, e che sottolinea la mancanza di una competenza nell'ambito del lavoro che è estremamente diffusa. E cioè del fatto che il lavoro si fa sì per denaro, se no altrimenti volontariato, è giusto che ci sia lo scambio di denaro, ma il lavoro non si fa solo per denaro, o meglio, perché se il lavoro non è un lavoro qualunque, allora non lo si fa solo per denaro. E il selezionatore che ci vuole dare un lavoro sta cercando, nel farci una domanda su come mai vogliamo fare quel lavoro, sta facendo una domanda per capire se quello è un lavoro come un altro, o se c'è qualche obiettivo che può andare incontro a quelli che sono i nostri gusti, così che noi domani non saremo troppo annoiati dal non fare bene quel lavoro. È quello l'obiettivo. Perché del selezionatore che sta facendo il suo lavoro nei nostri confronti? Cioè, altrimenti. Eh... Non serve quindi, eh, quello che succede è che alcune persone eh, si inventano delle motivazioni del cavolo, no? magari vanno a dire che eh, vanno a fare e vogliono fare quel lavoro perché mh, boh, eh, si inventano delle cose davvero poco realistiche sul fatto che per loro è bello stare seduti otto ore davanti al computer. Eh, non è così, cioè ci sta che il lavoro abbia tanti aspetti negativi o possano avere tanti aspetti negativi, ma comunque esiste la possibilità di trovare qualcosa... Di coerente con i propri gusti e i propri obiettivi. Magari per una persona fare contabilità può essere terribile, per un'altra, il fatto di essere in un contesto prevedibile, sicuro e chiaro e determinato senza troppe vari variabilità, può essere un qualcosa di positivo da un punto di vista anche di senso di sicurezza, di attaccamento, di affidabilità, di sensazione. Come per una persona interagire con il pubblico può essere un'esperienza sgradevole di tutto quello che il pubblico ti può buttare addosso, e per un'altra può essere un'occasione per dire: no, a me piace l'idea di interagire col pubblico perché le persone sempre nuove le persone sempre diverse è una cosa per me stimolante è una cosa che mi dà un po di, eh, di varietà e di variabilità al, al vivere la giornata e quindi è positivo eventualmente dirlo un aspetto competitivo magari per alcune persone no io se c'è la competizione non riesco a stare in una situazione e l'altro invece ti dice per me primeggiare è importante sapere di fare un lavoro in cui non ho lo stipendio assicurato a fine mese ma ci sono delle commissioni ci sono eh, delle delle um, eh, delle gratificazioni rispetto agli obiettivi che riesco a raggiungere è fondamentale e quindi mettetemi in un contesto competitivo perché io lì ci sto bene, a me, a me piace che ci sia quella cosa. O magari un'altra persona dice un'altra cosa del tutto opposto: dice: Eh a me il fatto di essere in sede, in ufficio o di poter lavorare da casa per me è importante perché per me il comfort di quella zona, di quell'ambiente, per me è determinante per riuscire a star bene e per me avere gli equilibri che mi servono nel mio stile di vita. E quindi smart working o ufficio in cui sono lì con i colleghi. Magari il fatto di far parte di un gruppo di lavoro per me è fondamentale, quindi allora dirò quella cosa là. E queste cose non sono diverse dal vado a lavoro per guadagnare, ci vado comunque per guadagnare, ma non è soltanto quello, ci sono degli altri obiettivi. E tanto maggiore il numero di obiettivi che io posso dare alla mia partecipazione al lavoro, tanto più è probabile che io riuscirò a schivare o a gestire la rimozione della noia nel caso in cui si presentasse nell'ambiente lavorativo e quindi riuscirò a evitare di cadere nel borr out quindi nella sensazione di noia sistematica in cui sentirmi totalmente privo di un senso mentre sono lì scaldo una sedia e mi chiedo cosa ci sto facendo diversamente quindi se ho più obiettivi io mi proteggo il numero di obiettivi è inversamente proporzionale alla probabilità di annoiarmi e annoiarsi comunque non è una cosa negativa, può succedere, è naturale che succeda a tutti, prima o poi succede, ma quando succede è importante che noi riconosciamo questa emozione e proviamo a ragionarci sopra per capire cosa mi sta mancando, è il lavoro che sta venendo fatto in una modalità che non è efficace per me, o forse c'è qualcosa di quello che io sto cercando nel lavoro che oggi non è coerente con quello che il lavoro mi può offrire, posso trovare degli altri obiettivi nel lavoro che sto facendo, posso riuscire a motivarmi trovando quegli obiettivi, o è il lavoro sbagliato? C'è qualcosa nella mia vita che mi sta distraendo, che fa sì che io stia cercando altro mentre sono sul posto di lavoro? Ragioniamoci su magari per cercare di arrivare a uno spazio in cui essere. Competenti, pratici, efficaci sul lavoro e nel contempo prendersi cura di sé e della propria persona senza andare a esaurirsi, perché sono qua gli estremi a cui si arriva. Un lavoratore esaurito non è un lavoratore che ha prodotto di più, è un lavoratore che smetterà di produrre e che non produrrà mai tanto quanto, lavora, quanto produceva prima, perché ormai si è bruciato: si è bruciato nel burnout o si è totalmente congelato e spento nel bore out. In entrambi i casi, comunque abbiamo in entrambi i casi raggiunto un risultato che era diverso da quello che volevamo e quindi assolutamente cercare di lavorare sulla competenza emotiva nel riconoscere la noia nel gestire la noia nell'avere più obiettivi nel lavoro è importante anche senza ammassarsi di attività non è farne tante cose ma è la consapevolezza con cui le si fa e quella è la differenza e in questo approccio poi al riconoscimento della noia, poi ci sono tendenzialmente due macro aree, macro modalità con cui le persone riconoscono di essere annoiate. Alcune riconoscono che la noia è in qualche modo una curva per loro progressiva in cui si accorgono di essere un pochino annoiate, moderatamente annoiate, tanto annoiate, insopportabilmente annoiate, e quindi a un certo punto hanno tutta questa curva che li porta poi a prendere sempre più consapevolezza di questo aspetto emotivo. Altre persone invece dicono: no no, mi sta piacendo, sta facendo, sta facendo, sta piacendo, sta piacendo, sta piacendo bon, terribilmente noioso non ce la faccio più e crollo completamente quando succede questa seconda modalità Forse quello che sta accadendo è che probabilmente, visto che poi la noia ha una, una causa multifattoriale derivata da tante cose, quello che sta succedendo è che forse c'è una difficoltà nella propria capacità di riconoscere questa emozione a cui forse siamo molto adattati, abituati e non starla riconoscendo fa sì che poi la riconosciamo solo quando diventa intollerabile, quasi come se la curva precedente noi la stessimo inglobando in quello che probabilmente deve essere la nostra prospettiva di lavoro o meglio, esiste anche la possibilità che quella curva improvvisa sia conseguenza del fatto che ho cambiato attività e quando entro in un'attività specifica allora mi annoio, può anche essere quello. Ma se non ci sono stravolgimenti particolari nell'attività, quella curva improvvisa in cui la noia diventa improvvisamente intollerabile è descrittiva del fatto che mi sono perso tutta la curva invece progressiva, che invece è un aspetto più sano da riconoscere, ci sta che l'emozione possa fare tutta questa curva e serve lavorare sull'imparare a riconoscerla. Nel caso in cui invece ci accorgiamo di non star riconoscendo questa noia e di accorgerci di stare il tempo lì a smanettare sul telefono invece che, eh, e a guardare le cose che ci interessano per la vita privata invece che occuparci del lavoro che non riusciamo a occuparci delle, dei task che ci vengono assegnati ma stiamo sui social, eh, che andiamo sempre a fare la pausa, che eh, giriamo intorno a certe questioni per tanto tempo e le continuiamo a posticipare, a rimandare senza affrontarle. Eh, quella modalità lì è la modalità del fa della dimostrazione, infatti in qualche modo eh, esemplifica il fatto che siamo annoiati sul lavoro e quindi serve per quanto possibile. Iniziare a riconoscere meglio la noia, iniziare a chiedere aiuto nell'aiutarci a riconoscere meglio la noia, iniziare a prenderne atto, iniziare a ragionare sui propri obiettivi, sul proprio modo di partecipare all'attività lavorativa. Questa cosa si può fare ed è un ottimo modo di prendersi cura e di fare prevenzione della propria carriera professionale e della propria salute mentale, nel cercare quindi di fare in modo che il proprio approccio al lavoro sia il più costruttivo e sano possibile. E che sia chiaro. Andare anche all'ufficio di eh, risorse del personale o in qualunque altro eh, contesto dove ci sia uno spazio di ascolto legato dove sì, ci sia anche dell'interesse per la salute del dipendente, è importante poter chiedere aiuto nell'ottica che quello non sia un fallimento, cioè che si dico oh, mi sto annoiando, questi già iniziano a compilare lettera di licenziamento. Non è quello: è un io sto lavorando bene. Io sto lavorando in maniera competente, ma mi accorgo di avere delle esperienze di noia in alcuni passaggi di quello che è la mia partecipazione lavorativa. Questa cosa io so essere un campanello d'allarme del fatto che qualcosa forse potrebbe essere fatto meglio, gestito meglio, o la mia partecipazione potrebbe essere svolta meglio. C'è un supporto psicologico per capire... Ho un sostegno psicologico che possa aiutarmi effettivamente a prevenire una difficoltà da questo punto di vista, così che io possa riconoscere e gestire meglio i miei obiettivi, le mie necessità e possa quindi così arrivare a lavorare al 100%, producendo e stando sul lavoro nel modo migliore che io possa che per me è possibile. Esiste questa possibilità? C'è una cultura aziendale sufficientemente matura da permettere questo? allora forse quella cosa va, colt va coltivata e va colta perché mi raccomando facciamo attenzione che quando questa cosa invece non viene colta oltre che l'azienda è un'azienda probabilmente destinata al fallimento se non si prende cura della salute dei suoi dipendenti o al fallimento o al mancato successo perché sono quelle aziende in cui poi le persone continuano a cambiare lavoro o fanno un po di esperienza poi se ne vanno altrove o fanno un po di esperienza e poi crollano vittime de, di dipendenza o di scandali vari perché cercavano in qualche modo di trovare un loro equilibrio senza sapere come farlo quelle sono le aziende che potrebbero. Eh, arrivare a risultati altissimi invece arrivano magari soltanto a risultati modesti o mediocri, ma restando comunque a galla, comunque sopravvivendo, avendo anche un discreto successo, ma tagliandosi le gambe da soli, fondamentalmente nel non andare lontani perché se non ci si prende cura della salute dei dipendenti, delle persone che lavorano in un'azienda, in un posto di lavoro, eh, tendenzialmente si arriva poco. In arrivare soltanto poco, poco distanti la salute è davvero uno strumento necessario per poter non sufficiente ma necessario per poter lavorare con soddisfazione e produrre al massimo delle proprie possibilità alla fine l'ambiente del lavoro ci sta che sia importante quello: produrre l'aspetto economico il risultato ma non si può produrre se non si sta abbastanza bene e alcuni lavori che richiedono un minimo di partecipazione mentale hanno anche tutto un costo emotivo che richiede anche di prendersi cura di un certo grado dell'emotività, della salute emotiva e del benessere dei propri dipendenti, non tanto dandogli i benefit che comunque male non fanno, ci ci mancherebbe, ma cercando di far sì che abbiano le risorse per poter riconoscere alcuni aspetti mentali e emotivi personali, per poterci lavorare sopra e per poterli eh, gestire al meglio così da star bene nel loro posto di lavoro. Non è una cosa che richiede di fare chissà quali grandi stravolgimenti, ma di avere un po' di attenzione a questo. E mi raccomando, visto che è un problema trasversale che riguarda tutti, cerchiamo di non viverlo come un fallimento o un insuccesso, ma anzi come una cosa naturale di cui prima o poi a tutti tocca appena cura. Cerchiamo di lavorare su questo, cerchiamo di chiedere aiuto che è sempre il primo passo per migliorare altrimenti i problemi che ci riteniamo peggiorano e brillanti carriere si sono arenate o distrutte per anche meno di così questo è una cosa assolutamente gestibile e affrontabile se si trova la modalità eh, più strategica per prendersi cura dei propri obiettivi così da lavorare o nel riformularli o nel modificare alcune abitudini tale per cui eh, riuscire a avere una partecipazione al lavoro che sia il più coerente possibile con il proprio approccio e questo è tutto, io spero di essere stato sufficientemente chiaro nel parlare della noia sul lavoro, è chiaro l'argomento è molto ampio, io ho detto soltanto alcune riflessioni che spero possono essere indicative per ragionare un pochino su questo tema eh, e su dottorvalerio.com comunque è disponibile un articolo in cui spiego un pochino ancora eh, queste cose che ho provato a riassumere adesso in questo video per domande dubbi approfondimenti eh, io ci sono commentate e ci vediamo al prossimo video